Buongiorno, ragazzi, siamo in Australia. Abbiamo qui le nostre bici da Dirt. Abbiamo qui il nostro Daniele Ferri Buongiorno morning, guys. How's it going today? Uh, my name's, my name's Daniel. Parla italiano? Come va, ragazzi? Ti ho domandato qualcosa? Dani ragazzi abita fisso in Canada praticamente da... 4 anni. Però è italiano, è 100% marchigiano. È venuto a farmi compagnia per il crankwork. Se non avete visto il video del crankwork ve lo lascio qui in alto. Oggi facciamo un tour street urban riding con le bici da dirt appunto. Casco da dirt. Chiamato selfie per mio figlio, che è un problema evidente allora che sventola. Guantini sudati e puzzolenti del Toto, che trovate sempre in descrizione mi raccomando. E adesso della Bucky dell'australia è <sussurra> giungla fuori dalla stanza che cosa ho sbattuto no un di brutto Praticamente ragazzi il crankwork ci ha messo in questo resort Veramente veramente resort Ci sono ben tre piscine Cioè guardate che figata Gardalan praticamente me Non c'è load... la porta so the big ass, bitch, Comunque c'era la scalinata anche doppia uh, è bellissimo. Yeah, that the clerk in Australia est dell'Australia pieno di animali selvatici tipo questo uccello mai visto guardalo guardalo c'ha gli stuzzicadenti al posto delle zampe quell'uccello lì secondo te vola vediamo se vola <ride> i miei piccioni che proviamo a farli Li riusciamo a saltare tipo panettoni no <ride> <ride> hanno detto mi raccomando occhio agli animali in Australia dove stanno andando i ragazzi? <ride> Nella foresta porco zio c'è ragni mortali serpenti Tutto naturale È naturale Anche però Anche le morte <ride> Niente ragazzi ci siamo Accorti che non abbiamo internet Quindi prossima tappa andiamo a fare una team <ride> Guarda, di 30enne, Dan. Carina, ma mi piace di più la mia Eccolo, il nostro centro commerciale per la sim Raga, ci hanno raccomandato assolutamente Ma cazzo, qui devo censurare tutto? Che cazzo ci vanno nelle nude? Dicevo, ci hanno raccomandato di non lasciare assolutamente le bici da sole bene, neanche da noi si fa Ma qui ce l'hanno raccomandato particolarmente più persone che abbiamo trovato in giro Non mi sembra un posto così malfamato a me Però, solo perché non ha mai visto un'altra Perché io non l'avo? Vado a recuperare la sim, raga Sì, infatta, adesso l'attiviamo e prossima direzione skate park Minchia ah. ah. ah. che zarri che sono qua comunque. Ma che cazzo era? <ride> La sfiglia del freno. <ride> Minchia l'hai finita zio Minchia sarà finita <ride> La plaga Non è nessuno bagno eh. Minchia è caldissima Ma non è che è vietato magari Ci chiedevamo perché non si potesse fare il bagno È bastato fare 50 metri più in là Per capire il motivo Coccodrilli. In Italia pure delle meduse. Le meduse. Qua Co i coccodrilli. Ah, c'è bollettina qui piccolina, puoi andare dentro questa. Ma oh, madonna, fai eh. caldo. adesso da qui a là oh, ma questa? chi l'aveva vista? Oh. e se poi non sei già capace di girare in una ball normale c'è cioè la ball con la seria, super verde col coping in fuori tra l'altro non devi ollare È difficile, eh? No. <ride> ho slidato col davanti sullo spigolo <ride> Oh, l'abbiamo fatta dopo 300 tentativi. Andiamo a vedere il giro giro tondo lì. Ma cazzo fai a girare qua dentro? Che paura che fa... Cioè fa veramente paura andare su, eh? Io ho paura di andare su. Guardalo lì oh. Ehi hey. oh. Bisogna prenderci confidenza È che bisogna entrare dentro dritti e fidarsi Oh sono andato dentro con la testa più o meno dritta. Allora, devo entrare. Fu. Fu. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. alzata Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. eh. Hai droppato. Putt ma qua con le gomme No, non dirmelo Non voglio neanche sapere Basta Te l'ho detto Io l'ho fatto ragazzi Il loop una volta Al Munich Mesh Non so di che anno C'era il vero loop Non la bowl così chiusa C'era proprio Il giro mi della mi morte E sono uscito Proprio dal loop Sono atterrato per terra di faccia Per fortuna C'erano i materassi Ma ho piegato il telaio A cammello No, no, no Per me basta Loop Fatevelo voi laghettino di Wake Come al solito Riprendiamo l'energia Con la barrettina di Footspring Prendete o mango o cookie, codice faraone ragazzi e usate i link in descrizione per supportarmi veramente così ci guadagno un pochino, grazie ma che roba sti alberi oh. ma va che, che intreccio di roba la vera vita tropicale raga cioè non ci può essere visione più americana di questa attrezzi per fare palestra qua sono proprio per i cani quelli stanno dormendo. cioè hanno il collo girato a 180 gradi col becco dentro nella <ride> schiena ma non ci credo ma va, ma va che è una piscina così è questa che arrivi qua e fai il bagno eh sì. ma che roba <ride> figa passi qua vuoi farti il bagno ti tuffi dentro sì. e via quella madonna Figa che spento il Dani è alto eh non è basso sto coso a fartene giù Oh, oh, oh. No, aspetta, ho No, ho sbagliato tutto qui. No, La sfida qui sarebbe farselo tutto in fake, salire in cento tutto in fake, non è che alto, eh. No c'è una cazzo di colonna ah! se ci fosse Ivo farebbe 100 bar tranquillo quindi lo farò anch'io yeah. neanche sull'erba sul sull'edge qua, eh, e vengono pedalata, bagnoppi e sgrappi tutto. Tutto, tutto, tutto! Oh shit! Che nazzi Vai Ciro! Ciro a Napoli! Uh -huh. oh, va qui che benchettino! Benchettino carino! Che stecca Industry 9 E sei sempre ok Tanno ho girato il manubrio E ho talmente girato la stecca In nome e santi No troppo mm. Ok come nuova Lo <ride> rifaccio rifaccio Yeah. Uh. Cazzo Cazzarola mm. Come si chiama questo? Trick? Di merda <ride> Niente raga stiamo cercando di capire che vorremmo fare l'escursione sulla barriera corallina Però non sappiamo dov'è Oli qua in mezzo Ah c'è un po' di ansietta eh Vediamo Oh shit. oh shit Oh shit Raga abbiamo trovato i traghettoni che ci portano sulla barriera con però Cioè io di solito in vacanza disso sempre chi prende ste robe ma Stiamo salendo sul balcone dei Fammi vedere quanto sei turista da 1 a 10 <ride> Shampoo ah, Shampoo <ride> Per concludere questo video In realtà è passata una settimana A me è anche cresciuta la barba È stato un bel giretto per Cairo stato... Siamo divertiti Domani torniamo a casa Anche questo video finisce qui Grazie per aver seguito questo video Ci vediamo per la prossima